Vediamo velocemente come si scattano delle fotografie, cosiddette, all'interno delle stanze Mozilla Hubs. Allora io vado in Place e clicco l'icona della camera e compare questo, questo strano oggetto. Qui c'è l'immagine di una telecamera, poi ci sono due circoli eh, due cerchetti rosa interattivi e sopra c'è l'anteprima dell'immagine. Sotto forma di selfie, nel senso che questo è l'unico modo che io ho di vedere me stessa, scattarmi un selfie. Allora, sopra c'è la macchina fotografica, sotto c'è la telecamera. E, cliccando sulla macchina fotografica eh, otterrò questo selfie. Vediamolo. Clic, 3, 2, 1, via. E si sente un, anche un rumoretto. Qua compare... Eh, la notifica e qua compare la, eh, il selfie sotto forma di oggetto io ora l'ho selezionato, l'ho agganciato come vedete si sono attivati anche due frame perché in questa stanza ogni muro ha il suo frame ma l'immagine immagine si trova anche nella chat infatti vediamo che c'è un puntino arancione significa che c'è qualcosa nella chat eccola qua e questo è interessante perché qua cliccando il tasto destro del mouse eh, mi è possibile salvare l'immagine con nome sul mio dispositivo e quindi eh, questo è il motivo per cui è importante che compaia anche qua. Come faccio se io voglio scattare una foto all'albero e non a me stessa? Adesso questo mi disturba quindi lo elimino. Come faccio? E devo capovolgere la direzione della telecamera dell'obiettivo e quindi cosa faccio vado sulla macchina fotografica clicco la barra spaziatrice e clicco le due frecce ecco in questo modo si vede qua nel centro qual è l'obiettivo della della foto infatti se io sposto come vedete si sposta anche l'inquadratura quindi facciamo così proviamo a scattare 3 2, 1, e via. Suono, si sta preparando la foto, ecco qua la mia foto che io elimino, e nella chat c'è la nuova foto. Per eliminare la macchina fotografica si torna qua a Place e si riclicca la camera, ed ecco fatto.